È possibile verniciare gli infissi in alluminio? è possibile solo prima di acquistarli perché una volta acquistati e installati l'alluminio non è più possibile riverniciarlo con dei risultati buoni perché se si rivernicia in un fisso alluminio sia a pennello viene malissimo se da portare tipo da d'ancorazziere per vinciare a spruzzo vorrebbe dire smontare qualsiasi cosa è assolutamente anticonveniente quindi diciamo così l'alluminio è un materiale che se fatto bene se verniciato bene di qualità dura tantissimi anni del tempo e non c'è bisogno di riverniciarlo cosa che viene con il legno quindi se ti trovi in questa condizione che la verniciatura magari è brutta è andata male, si è rovinata e appunto non puoi riveniciare l'unica soluzione è acquistare nuovi infissi ma per acquistare nuovi infissi occorre fare delle scelte importanti perché sono scelte costose e che devono durare tantissimi anni se fatte come si deve una di queste scelte è anche il tipo di colore perché l'alluminio permette delle finiture anche molto particolari si può spezzare dalle verniciature normali o all'ossidazione, l'ossidazione ha una peculiarità degli infissi in alluminio che rende estetica molto particolare ma soprattutto una durata nel tempo ancora maggiore di una verniciatura, ma tutte queste scelte te le deve consigliare uno che di difficile, ne capisce e uno un consulente che ti consiglia sopra le parti perché quando vai a chiedere un preventivo ti tirano l'acqua al un mulino magari ti fanno l'infisso classico bianco standard perché hanno il materiale in casa gli è comodo ed economico utilizzare quello mentre nel tuo caso sarebbe meglio magari fare un'altra scelta proprio per questo ho creato un sistema di consulenza con sistema Vesacchi, puoi sapere di più andando su www.blogbisacchi.it e richiedere la tua consulenza personalizzata così ti potrò aiutare nella scelta duratura per i tuoi nuovi infissi ciao e al prossimo video